Un libro scritto dai tecnici dello Spresal racconta le storie umane dietro gli infortuni sul lavoro. Ne parliamo in studio con l'epidemiologo Osvaldo Pasqualini. Ed oggi continuiamo a parlare di vittime sul lavoro con Osvaldo Pasqualini. Buongiorno, grazie, grazie per essere qui con noi. Lei è epidemiolo, epime, scusi, epidemiologo. Dell'Asleto Trema, insieme ad alcuni colleghi, ha raccolto le testimonianze dei tecnici Spresal sulla sicurezza sul lavoro. Nella prefazione di questo libro, che si intitola Vittime, c'è scritto un modo di comunicare la sicurezza particolare. Cosa vuol dire? Eh, per prima cosa grazie all'ospitalità. Eh, le questioni della sicurezza eh, sono spesso banalizzate. e eh, In realtà si tratta di problematiche molto complesse che eh, afferiscono a più discipline. Eh, da solo non avrei potuto fare nulla se invece in collaborazione con i miei colleghi sono riuscito a... Eh, redigere questo, questo, questo lavoro. Si tratta di una raccolta eh, di racconti scritti dai tecnici eh, della prevenzione di alcune asle piemontesi e lombarde che a partire dalle inchieste infortunio hanno eh, cercato di descrivere come e perché accadono gli infortuni. Eh, hanno usato una forma narrativa per eh, descrivere ciò che accade nel mondo del lavoro e eh, cercando di dare conto di quali sono le situazioni attuali, spesso critiche, eh, di chi lavora. Una delle parole eh, chiave che ho imparato a nel nella mia percorso professionale, eh, è che un luogo di lavoro è un ambiente sociotecnico. tecnico ecco, eh, I racconti della raccolta eh, narrano proprio di, questa, eh, di, eh, di questo. Ecco, ma vogliamo entrare dentro il libro? Volevo essere a casa per Natale, una delle storie. Sì. Eh, vogliamo entrare in queste storie? Eh, eh, si tratta di un eh, racconto in cui l'autore eh, ha cercato di immedesimarsi in, eh, in un lavoratore che era partito molto, oh, molto, da molto lontano dovendo effettuare un eh, montaggio di un impianto in un cantiere. Questo cantiere era costellato di altre attività eh, effettuate da più imprese eh, contemporaneamente presenti. In termini tecnici questo è definita interferenza. Ebbene, eh, il Cosa can... vuol dire? Volevo essere a casa per Natale. Eh, purtroppo i tempi stretti di questo cantiere, che eh, se non fossero stati rispettati avrebbero fatto sì che eh, sarebbero stati persi parecchi finanziamenti, hanno fatto sì che... E bisognasse accelerare i tempi, il lavoratore eh, per cercare di eh, rispettare i tempi e anche per eh, andare a casa con i, i propri trascorrere il Natale a casa con i propri familiari ha eh, cercato di accelerare, trascurando eh, nella propria attività trascurando le più elementari norme di sicurezza è salito a 7 metri, ha perso l'equilibrio a causa eh, di... Che ha perso la vita purtroppo. La Chi vita. sono i tecnici Spresa brevemente? E I tecnici eh, Spresal eh, sono eh, gli operatori che eh, all'interno delle ASE sovraintendono alla sicurezza negli ambienti di lavoro. E se ne occupano da parecchio tempo, da quando eh, 40 anni fa, esattamente quest'anno ricorre l'anniversario, la eh, legge 833 ha eh, istituito questa, questa loro attività e, eh, vorrei ricordare che… Eh, Bene, alcun... grazie. Purtroppo siamo in chiusura di questo intervento. Grazie però per averci raccontato questa bella storia.